Ciao ragazzi, per ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi voglio darvi le mie umili opinioni eh, rispetto al mio direct drive Fanatec DD1 compatibile PS4 con la ruota della Formula 1. Allora, perché oggi e perché ho aspettato così tanto? Perché devo essere onesto con voi, prima di trovare diciamo, ampia soddisfazione di questo prodotto della Fanatec, ci ho messo qualche mese. Non è che mi sono messo mesi e mesi dietro a testarlo, eh, però con il tempo che ho avuto a disposizione sono riuscito a fare delle prove e soprattutto con eh, quello che mi ha un po' frustrato in questi mesi è il fatto che non riuscivo a trovare la quadra con il force feedback, o meglio con le regolazioni per ottenere un force feedback adatto alle mie esigenze perché sì, ragazzi, ognuno di noi ha le proprie esigenze questo non è che ve lo insegno io eh, c'è chi vuole una risposta più rapida, che vuole meno force feedback, meno forza, eccetera eccetera e con tante confrontazioni rispetto a possessori di direct drive e soprattutto di chi ha comprato come me questo modello qui non riuscivo comunque a trovare quelle che erano appunto le mie esigenze e questo mi dà parecchio fastidio perché sapete benissimo quanto costa, cioè costa oggi quasi 1600 euro un volante di questo genere qua, quindi per ovviare a queste mancanze che cosa ho fatto? Eh, ragazzi mi sono messo a studiare mi sono messo a studiare, a fare prove test e capendo bene le funzionalità dei filtri eh, come sfruttare meglio i newton metro eccetera eccetera evitare clipping, avere eh, qualcosa di più dettagliato sono arrivato oggi ragazzi che ah, ho un volante che si cuce perfettamente quelle che sono le mie personali esigenze di quelle che sono le sensazioni che voglio eh, ricevere dal volante eh, in termini di force feedback, e quindi oggi mi sono deciso a dirvi, va bene ragazzi finalmente ho trovato la quadra e il Fanatec DD1 è una bomba, è una bomba, non ho altre parole e questo parlo per quanto riguarda le mie esigenze. E potrei dirvi che anche le marche, le altre, gli altri direct drive delle altre marche sono sicuro che sono una bomba, una bomba lo stesso, però il problema sta nel fatto nel saperlo gestire, saperlo impostare, saperlo configurare, saperlo eh, diciamo, adattare a ogni singolo gioco, perché la difficoltà è qui, Cioè, non è che tu prendi, lo monti, scendi in pista e vai, C ho un direct drive, lo puoi fare, però per sfruttarne veramente le eh, potenzialità e bisogna tener conto di tante cose, la prima cosa in assoluto che mi hanno detto tutti è che devi avere un rig, cioè una postazione che sia ferma, perché se c'è anche una piccola vibrazione potresti andare a perdere delle sensazioni, delle restituzioni che dà il tuo volante eh, proprio per eh, il fatto che vibra la tua postazione, quindi già questo, la mia si muove, quindi sono sicuro che almeno un 20% di quello che mi manda come segnale probabilmente lo perdo proprio da questa ondulazione che c'è alla mia postazione. Ma sto valutando quindi praticamente un, un Direct Drive che tecnicamente sto sfruttando all'80%, 100% e non al, al 100%. E già eh, vi posso dire che ne sono entusiasta, solo, solo così. Quindi se un giorno cambio postazione trar trarrò ancora aggiornamento di più di quanto ne sto traendo adesso mi sto mischiando con le parole, ma non importa, eh, perché andrò a guadagnare ancora più dettagli. Un'altra cosa molto molto importante è capire, eh, e questo ci ho messo un po', è capire che eh, come si sfruttano le forze e come si vanno a regolare, come dicevo prima, perché c'è una filosofia che dice che bisogna mettere il force feedback al 100% sul volante, impostarlo e abbassarlo nel gioco, e ce n'è un'altra che è al contrario. Risultati, ragazzi, eh, non, non, non sono sicuro di poterveli dare perché ho provato tutto e, e non vi dirò manco le mie impostazioni perché, eh, perché no, perché sarebbe di, perché ogni impostazione è diversa per gioco. Quindi, è inutile, non sto qui a elencarvi tutto. E quindi, ho provato tutte le filosofie e alla fine sono caduto sulla mia e mh, ho trovato le mie esigenze. Quindi, ovviamente, seguendo i consigli e quelle che sono le basi fondamentali per settare bene un force feedback, quello è ovvio, e, e, ed oggi sono stracontento. E in più con questo volante qui eh, si hanno la possibilità di settare 5 preset e, e, di configurazioni che si cambiano direttamente dal volante, oppure dai vari software che vi danno eh, l'ultimo uscito Fanalab, bellissimo, dove si imposta la qualsiasi, si può attivare il force feedback di, proveniente dalla telemetria, force feedback dinamico, si possono andare veramente a fare delle cose mostruose che non sto qui a dirvi ragazzi perché chi ce l'ha il volante già eh, lo sa e, eh, e in più eh, anche i led mh, si, possono, si possono impostare l ho scoperto l'altra volta eh, farsi dare l'input se ad esempio le ruote stanno spinnando o meglio se stanno, eh, se stanno scivolando eh, vi dà un input tipo bandiera bianca cioè una figata pazzesca e quindi, ragazzi, dopo un bel po' di tempo, sono riuscito a trovare le impostazioni e il, il funzionamento. E, e qui già eh, potrebbe essere un blocco per eh, i giocatori principianti, anzi no, i giocatori che hanno poca esperienza o tempo per de dedicarsi a un direct drive. Perché più la tecnologia avanza e più ci vuole un po' di tempo. Eh, più tempo da dedicare proprio per le impostazioni, ma questo è normale ragazzi e se non avete un minimo di conoscenza, auguri, <ride> cioè, dovete fare delle ricerche come ho fatto io, ma la sostanza del mio discorso è alla fine Fabri sei riuscito a sistemarlo? Sì, e cos'è? Com'è sto volante? Eh, ragazzi è una bomba atomica, non, è una bomba atomica, c'è cioè, tutta la frustrazione che avevo eh, del fatto che non riuscivo a sfruttarlo come volevo, o meglio non sentivo quello, oggi ragazzi io ho fatto la gara ieri, no? per chi mi ha seguito nella live, Cioè. A parte il fatto del risultato, quello che è, ma è una figata pazzesca. È una figata pazzesca perché dall'inizio della gara in cui si sente un certo tipo di grip con delle gomme che sono eh, nuove, eh, per arrivare a sentire eh, le asperità, eh, lo spiattellamento, eh, lo scivolamento laterale, eccetera, eccetera, e questa evoluzione che ha la gomma eh, durante la gara. Era una cosa che io prima non sentivo con l'altra periferica, sentivo che c'era un alleggerimento, quello che cioè è un, un insieme di dettagli, di informazioni che ti arrivano che ti fanno godere come un pazzo, come un riccio quando stai guidando, per chi è appassionato di questo gioco qua, di, della simulazione di guida. Quindi sì, è una figata pazzesca, ragazzi, ma veramente pazzesca. Senza contare le migliaia di funzioni che ci sono, l'intervento che si può fare direttamente, sa, ah, vuole un po' più di force feedback, un po' meno, eh, si, la telemetria che ti dà del force feedback per fare l'analisi, eh, se eventualmente stai sforzando, cosa impossibile, troppo il, il motore. Dove, dove li smuovi 15 Nm metro, 20, non li smuovi mai, eh, a livello di temperatura è mostruoso, cioè non supera mai i 30-35 gradi, anche dopo ore e ore di, di, di guida, a force feedback eh, impostati altissimi, ragazzi è una, è una figata pazzesca sto, sto volante e ne sono convintissimo tutti gli altri e che tutte le diatribe che si fanno, si faranno per delle... Per delle festerie, per non usare altri termini, sì, diciamo quello è plug and play, quello no, quello bisogna farsi il volante, vabbè, non ci interessa, però in termini veramente di. cioè, sono, cioè Io non voglio portare la mia critica a nessuno, io sto solo parlando che cioè, tecnologicamente siamo arrivati a un punto dove i volanti veramente restituiscono cose pazzesche. Cose pazzesche che secondo me quando si guida veramente non si sentono, però, eh, però si sentono in, in altro modo, cioè magari il, con il movimento il corpo della macchina e le forze che qui non c'hai, magari il volante riesce a farti sentire, eh, o meglio, riescono a simulare eh, la sbandata, quelle robe qua, eh, lo scivolamento laterale, eh, perché sono, sono ovviamente sono force feedback, eh, sono artifici che fanno, però c'è una, una godibilità mostruosa ragazzi, è un po' come le postazioni mobili, cioè, è una godibilità eh, fantastica. Se vi state chiedendo se vi fa migliorare la guida, no, io non è che sono migliorato, se vi chiedete se vi aumenta il divertimento, ovviamente l'avrete capito, sì e poi ragazzi cioè è mostruoso, c'è poco da fare, questo e anche l'altro che avevo provato erano mostruosi, è tutta un'altra cosa, la connessione che c'è tra voi e la gomma e quello che sentite È un... la restituzione è pazzesca e non ho altro da aggiungere su questa parte qua. Unica cosa è che purtroppo questo tipo di periferica deve essere sfruttato eh, dal simulatore che state utilizzando, perché ci sono alcuni simulatori, che sfruttano diciamo, certe capacità di questo volante, altri che non le sfruttano e viceversa ci sono parti del, di queste capacità che non vengono sfruttate, insomma, avete capito no? E quindi dipende con che tipo di simulatore si ha a che fare, a volte eh, la ricerca di certe sensazioni, soprattutto in un titolo in particolare che non farò il nome, eh, su uno scivola sullo scivolamento laterale della macchina quando state prendendo una, una curva ad alte velocità, eh, sono rimasto sorpreso che non riuscivo, anche con regolazioni più fine e eh, dettagliate, eccetera. non riuscivo a sentire quello che sentivo in un altro simulatore, quindi purtroppo siamo il volante tributario di quelle che sono informazioni che riceve dal simulatore e ci sono alcuni che, simulatori che non restituiscono dei dati che purtroppo Sarebbero, sono importanti, cioè, mh, soprattutto quando la macchina sta scivolando bisogna sentire, se no come fai, eh, guidare a vista va bene, ma se hai la sensazione, soprattutto con una periferica di questa, dire, e non è mancanza di capacità o di finezza del volante, perché con altri simulatori si sente, quindi eh, purtroppo siamo tributari ancora di, dei simulatori. Sono sicuro che i prossimi, spero, che affineranno, visto i direct drive che stanno uscendo, come i funghi, eh, proprio ad affinare questa tipologia di informazioni che servono per avere un forseed deck ancora più dettagliato, ancora più divertente. Chiudo questo video quindi delle mie opinioni rispetto a quelle che eh, è questo direct drive della Fanatec, dicendovi, ragazzi che poco importa la periferica eh, l'importante è divertirsi, e se la vostra periferia ve, ve lo permette e ve lo fa, vi fa divertire, allora bene e oggi un direct drive è un must have, nel senso che bisognerebbe averlo e soprattutto provare però se avete un'ottima un base che ancora vi, vi fornisce quel divertimento giusto, sano quando andate in pista godete come ricci ragazzi è inutile andare e quando perdete la voglia, di, cioè, non avete più quella sensazione oppure le vostre esigenze aumentano, allora sì, però è una figata sto volante ragazzi. Per quanto mi riguarda questo è un grandissimo direct drive, sono contentissimo di averlo comprato, sono contentissimo di aver perso tempo per regolarlo eh, secondo le mie esigenze, se dovessi consigliarlo a qualcuno che si vuole comprare un direct drive ovviamente dico di sì, <ride> correte a prenderlo se siete intenzionati a prenderlo, ma anche gli altre, le altre marche secondo me, perché cioè sono, sono dei motori che sono mo, mo, micidiali, mostruosi ragazzi ditemi magari cosa ne pensate se avete avuto modo di provare Direct Drive ma magari questo, lasciatemi un commento qui sotto non esitate a lasciare un like se vi è piaciuto il video dislike se non vi è piaciuto iscrivetevi al canale e non esitate ad attivare la campanellina per essere notificati ogni qual volta lancio una live oppure pubblico un video noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto, grazie, ciao!